Buonasera a tutti. Allora io direi che bravo è innanzitutto Giuseppe, ma bravo è tutto il gruppo e tutta la, la popolazione di San Giuliano che ha dato fiducia a Giuseppe, alla lista che appunto aveva Giuseppe come sua punta di diamante, perché quantomeno arrivare al ballottaggio significa far capire che si è presenti. Fra l'altro ricordava Giuseppe che in questo comune è la prima volta che si va al ballottaggio perché qui evidentemente si era ancora più granitici del granito. Siamo vicino alle cave di, di Carrara, qua evidentemente il marmo veniva ad essere molto molto diffuso in passato ma questo marmo si sta un pochino sgretolando e noi dobbiamo semplicemente insistere perché il lavoro del movimento è un lavoro molto molto semplice, far eh, reimpossessare delle istituzioni i cittadini e in particolar modo qua a San Giuliano perché io voglio ragionare di cose di San Giuliano questa necessità è sempre più avvertita perché per quello che so e per quello che mi è stato detto e per quello che ho letto probabilmente non soltanto io ma tutti quanti voi ne avete piene un pochino le scatole di dovervi subire la pressione della grande distribuzione organizzata penso magari a Leclerc a Carrefour a Conad, a Coop perché questa GDO cosiddetta piuttosto che dar sviluppo come si diceva un tempo piuttosto che garantire i posti di lavoro piuttosto che promuovere produzioni locali di fatto sta facendo null'altro se non il caterpillar nei confronti di ciò che rappresentava la caratteristica propria del territorio. Perché vi dico questo? Perché io ho cominciato nel 2011 la mia esperienza di cittadino attivo appunto presentandomi alle comunali a Cosenza. E pertanto mi è venuto molto molto facile, molto intuitivo fare una sorta di comparazione fra il programma che è stato presentato qui a San Giuliano con le specificità che questo territorio, che questo comune ha, con le riflessioni che abbiamo fatto noi, perché poi i problemi sono molto spesso, se non gli stessi, analoghi. Sappiamo contro che cosa dobbiamo combattere. Dobbiamo combattere contro un sistema di omologazione che ci fa svilire e dimenticare tutte le specificità che connotano il nostro essere in funzione di un paradigma straordinario che ancor più in Italia dovrebbe essere valorizzato e che un tempo fa, che tempo fa si chiamava biodiversità. Questo è un tratto della Toscana, lasciatelo dire per quanto io conosca poco, questa straordinaria regione che è ben diverso per esempio dalla Maremma oppure dalle colline senesi, però ha una sua enorme dignità, oltre che una sua storia e una sua appunto, specificità, che forze anonime, come un tempo si insegnava fosse il capitale, ma questo rinvia a Marx, quindi apro e chiudo subito la parentesi, forze anonime stanno lavorando per abbattere tutto ciò che rappresenta l'individualità di una comunità, di un territorio, perché attraverso l'omologazione si realizza la cosiddetta massificazione. Però io credo, e di questo ho certezza, vedendovi tutti qua, che non ci sia cosa più gratificante, cosa più bella, cosa che riesce a garantire la felicità, che non appunto accettare la diversità, la diversità come appunto proposta di differenza che però viene riconosciuta uguale da un punto di vista valoriale. E allora qua davanti ho una struttura che in qualche modo costituisce il punto di riferimento per lo stabilimento termale. Mi domando, ma questo l'abbiamo sentito tutti, e ve lo dico con cognizione di causa perché anche in provincia di Cosenza ci sono terme, non propriamente a Cosenza comune, ma in provincia di Cosenza. Dell'economia termale che un tempo ha fatto la fortuna di tanti, di tanti piccoli centri che poi sono diventati nel tempo centri importanti. Io stesso ricordo le terme di Chianciano, Chianciano fegato sano, così si diceva quando ero ragazzino. Dell'economia termale, abbiamo veramente studiato i connotati? Abbiamo cercato di capire che cosa si possa fare? Questa è una sfida che faccio, per esempio, al gruppo locale, perché mi piacerebbe capire se questa struttura che può dare lavoro, che può fornire reddito, sia stata messa in condizione di poter lavorare al massimo oppure. oppure come troppo spesso mi capita di verificare, sia stata schiacciata da pressioni familiari, nepotistiche, clientelari, per cui essendo molte volte queste realtà gestite da società partecipate, alla fine vengono ad essere appesantite brutalmente appesantite dall'ennesimo regalo che la partitocrazia ha fatto a noi italiani usare le partecipate come refugium peccatorum ove mandare chi evidentemente non ha talenti per ottenere una propria valorizzazione in altri campi però io non mi voglio fermare né alla struttura né alla struttura né al riferimento alla GDO che mi pare sia infestante. Quando ho letto il programma io ho notato anche, perché sono particolarmente legato a, a questa tradizione, ho letto che anche qui il gruppo locale vorrebbe promuovere ehm, l'impiego di moneta complementare. Io non so se qualcuno conosca Arcipelago Shek, e in particolar modo tutta la riflessione sulla moneta complementare. Io non me ne intendo di economia, non sono Krugman, non sono Stiglitz, non sono Bagnai, però ricordo a me stesso che il primo che ha usato nella letteratura occidentale il termine economia è stato Aristotele e di conseguenza reputo che anche i filosofi debbano avere un confronto continuo con chi riflette di economia, di produzione, ma anche di scambio di beni reali, oltre che di moneta. Benissimo, i ragazzi qui hanno proposto l'impiego di moneta complementare. Che cos'è la moneta complementare e qual è il motivo per cui io ve ne parlo con rabbia? La moneta complementare è una moneta che da un punto di vista fiscale e giuridico si presenta come un buono sconto, per cui può circolare tranquillamente, nessuno a livello legale potrà mai ostacolare in Italia l'impiego di questo strumento, anche a Parma e altrove, in altri comuni gestiti, dal, governati dal Movimento 5 Stelle, si sta diffondendo sempre più l'impiego di moneta complementare, la moneta complementare nasce da un valore che un tempo anche da queste parti era fondamentale per quello che mi è stato detto da chi mi ha avvicinato appena sono arrivato il valore in questione è il valore della comunità un valore di cui tanti si riempiono la bocca ma che poi nei fatti è praticato da pochi la moneta lo scecco se volete il, non lo so, il, il fiorino Verrebbe ad essere impiegato in scambi con quota parte degli scambi stessi, ho preso uno sprizzo, anzi piuttosto che pagarlo 5 euro l'avrei pagato 4 euro e un fiorino. Il fiorino però circola qua e presso quelli che l'accettano. Qual è il ragionamento che fonda l'impiego di questo strumento? Il fatto che essendo una moneta che circola qua, qua rimane. E siccome la moneta in qualche modo rappresenta, costituisce, compendia valore, in questo modo noi impediamo che il valore poco alla volta subisca l'influenza di quella straordinaria calamita che si trova a Francoforte o a Berlino o ad Amsterdam, perché negli ultimi anni sappiamo tutti che stiamo soffrendo di crisi di liquidità perché l'euro se ne va, non riusciamo a capire come, anzi non lo capiamo, è a Francoforte che non lo capiscono, a Berlino che non lo capiscono, se ne va in Germania o in Olanda o in Finlandia o altrove. In questo modo noi comunque rallentiamo dei processi che per la loro velocità Possono essere devastanti e sono devastanti quando per crisi di liquidità un piccolo imprenditore, una partita IVA, un piccolo commerciante è costretto, mettete conto, a chiudere perché l'istituto di credito che gli aveva fatto fido gli chiede di ritornare anticipatamente di quanto aveva ottenuto in precedenza. Ora come voi capite questa è un'idea molto molto banale proprio perché è banale è semplicissima da realizzare ma io vi dicevo che oltre ad essere semplice ad esporsi mi procura anche rabbia perché io ho memoria e avendo memoria mi ricordo di quando ho discusso con alcuni colleghi del PD ma anche di altri gruppi al termine di queste discussioni in relazione al problema Scheck perché per noi siamo legati ad una tradizione partenopea, se voi andate su internet e cliccate Arcipelago Scec, trovate perché il riferimento è alla tradizione partenopea. Fra l'altro c'è un bellissimo video eh, estratto da un famoso film di Totò che vi consiglio di vedere. Benissimo, quando io ne ho parlato con i colleghi del Senato, di PD e scelta civica in particolar modo, perché ne ho parlato con gente di questi gruppi, alla fine avevo ancor più mal di fegato perché mi sentivo dire che erano idee bellissime, di immediata applicazione, sensatissime, ma che non si potevano applicare perché, questa è la risposta, manca la volontà. Eh, cioè, manca la volontà. E mi sembrava Don Abbondio il coraggio uno non ce l'ha cioè vediamo un pochino come dobbiamo fare vediamo un pochino se lo vendono in farmacia oppure al Carrefour due etti di coraggio quattro etti di... il punto è molto molto semplice e qui concludo perché voglio anche magari rispondere a qualche domanda le cose cambiano nella misura in cui si accetta di scuotersi prima ancora che scuotere gli altri perché ogni processo di trasformazione di modifica della realtà è veramente tale se investe da prima noi per poi eventualmente essere contagiata da altri. Sosteneva Gandhi, ma è inutile che ve lo ripeta, sii sì, tu il protagonista, il centro dei processi di cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Bene, se noi vogliamo combatterci la partita senza urlare, senza usare vaffa, quelli li usa Beppe ogni tanto, ogni tanto magari cede pure, glielo possiamo e glielo dobbiamo dire, ma li usa Beppe e li usa dal palco quando c'è un comizio. Noi dobbiamo semplicemente ragionare ed avere memoria, come possono e debbono fare tutti gli esseri umani che abbiano come propria stella polare il valore dell'onestà. E il valore dell'onestà è quel valore che, in termini filosofici, si collega alla ricerca continua della verità. E allora, se noi vogliamo veramente investire nel cambiamento, nel cambiamento vero, dobbiamo scegliere chi magari promuova idee, se volete, semplici, se volete anche banali, ma idee che finora non sono state attuate. Altrimenti l'alternativa è ricorrere per 32 volte agli istituti di credito che concedono fidi mutui per poi lasciarvi in braghe di tela oppure in predissesto. Io, come ho detto, mi sono presentato nel 2011 alle comunali di Cosenza. Nel 2011, per scelta di una parte della sinistra cosentina, a Cosenza è stato eletto un sindaco di centrodestra. Non debba sembrare paradossale ma per questioni interne alla sinistra cosentina, a Cosenza credo che qualcuno ricordi c'è la tradizione di Giacomo Mancini, quindi è una città che ha sempre votato in un certo modo, Ebbene in quell'occasione ci sono state gelosie fra eredi della tradizione per cui piuttosto che l'ideale si è privilegiato il singolo, ma penso che anche qua ci siano problemi simili, perché poi si incardinano le dinastie e allora deve essere lui a sostituirmi, non potrà mai essere l'altro, e di fatto è diventato sindaco un rappresentante di un mondo che prima era democristiano, poi ha avuto a che fare con i DS, poi all'epoca era transitato nell'UDC. Ma la politica è mobile, quindi anzi, quella politica è molto mobile. Bene, anche il comune di Cosenza è di fatto in situazione finanziaria a luci rosse allarmantissima anche perché il, nostro attuale, il mio attuale sindaco ha fatto in passato molti, molti affari con Corrado Clini che mi pare sia stato di recente coinvolto in una inchiesta che l'ha portato a mh, transitare eh, a nostre spese in una casa circondariale ora qual è? La riflessione che volevo porre, noi qua, e lo dico soprattutto avendo negli occhi eh, chi siede in prima fila e c'è ancora parecchi anni di vita da percorrere, è l'augurio che faccio alla bimba che è qua davanti a me, noi qua dobbiamo anche, pur avendo i capelli bianchi, capire che dobbiamo assumerci una fottutissima responsabilità. <ride> Questa, questa responsabilità, e qua io lo chiedo veramente a tutte le persone che come me hanno già alle spalle parecchia esperienza di vita: questa responsabilità deve essere quella per cui si lascia a chi viene dopo di noi quantomeno le stesse possibilità che sono state concesse a noi far trovare. Far trovare le casse di un ente pubblico completamente vuote o comunque già compromesse è veramente non da irresponsabili, è da criminali. E lasciatemi anche concludere con l'esternazione della rabbia che ho provato quando in aula ci hanno costretto, perché loro ce lo impongono, a votare. Noi naturalmente abbiamo votato contro il Salva Roma 1 il Salva 2 il Salva Roma 3 qua salviamo tutti gli enti locali purché siano dei politici che dobbiamo in qualche modo tutelare e salvare in questo modo si evita un momento di crescita che tutti quanti dobbiamo saper vivere che è quello dell'accettazione delle conseguenze che sono proprio di ogni scelta hai votato per dei criminali te li tieni e ci paghi anche il conto perché perché noi italiani dobbiamo e scusate se qua allargo il tiro ma poi ognuno facendo memoria alle cose sue sa come declinare nello specifico tutte queste riflessioni noi italiani la dobbiamo smettere di accettare il principio per cui todos caballeros siamo tutti uguali no Tasi, ultima pagliacciata, circa 2000 comuni, questo come si è comportato? Guarda caso, perché quasi tutti i comuni che andavano ad elezioni non so perché non hanno deliberato, non so perché. Circa 2000 comuni su 8000 rispettano la tempistica imposta dalla legge, Altri 6.000 non rispettano, noi adesso con tutta probabilità, ed è una decisione di queste ore, dovrebbe arrivare a breve, con tutta probabilità assisteremo ad un'ennesima un violazione del principio di giustizia, per cui chi ha fatto male comunque non pagherà alcun, eh, alcuna sanzione, alcun danno e addirittura avrà un vantaggio perché i cittadini amministrati da enti locali in difetto pagheranno più tardi, per cui i residenti dei comuni onesti e corretti saranno due volte cornuti e mazziati. Ora io ne ho le scatole piene di un'Italia che procede in questa direzione e quando noi diciamo che vogliamo trasparenza negli enti pubblici, noi abbiamo verificato come per esempio andavano in tilt nei consigli comunali, mandando in streaming il consiglio comunale e addirittura facendo richiesta, anche se molti regolamenti comunali non lo ammettono, lo proibiscono proprio, ma noi facciamo i finti tonti, andavamo a chiedere. Possiamo riprendere anche le sedute delle commissioni, le commissioni manca a morire perché nelle commissioni si fanno le peggiori schifezze, a prescindere dal fatto che in molte commissioni poi si ha diritto al gettone di presenza pur rimanendo tre minuti e poi volando via, a dimostrazione del fatto che i cosiddetti consumi pubblici debbano essere emendati anche e soprattutto forse a partire dalle case comunali se noi riusciamo a introdurre dosi massicce di trasparenza, di apertura, perché nessuno vi sta dicendo noi abbiamo ottenuto tre lauree, quattro master in economia dell'ente pubblico, no, noi però siamo disposti ad ascoltare, ad imparare e a farci eventualmente correggere, perché chi lavora con onestà è ben contento se gli viene fatto notare l'errore significa che farà meglio la prossima volta non perché voglia un buon voto ma perché lavora per la comunità se quindi viene corretto l'errore tutta la comunità ne avrà beneficio bravo è questo il concetto che noi dobbiamo proporre sfidandogli perché anche se non si dovesse vincere ma naturalmente io non lo auguro, non me lo auguro e non lo credo. Noi li dobbiamo costringere a venire sul nostro terreno perché, quanto più saranno costretti dalla pressione dell'opinione pubblica a rendere pubblico ciò che decidono, ad abbattersi i loro gettoni di presenza, le loro indennità, i costi della politica cosiddetti. A far un uso attento e parsimonioso del denaro pubblico. Voi probabilmente avete sentito parlare di Alvise Maniero. Alvise Maniero è un nostro sindaco, è un sindaco di Mira, Mira ha circa 40.000 abitanti. Appena è entrato, è riuscito a fare in pochissimo tempo una spending review immediata sulle spese telefoniche. Spese telefoniche del comune di Mira semplicemente prendendo il fornitore del contratto e chiedendo una rinegoziazione del contratto, pur di non perdere il contratto, da 11.000 euro di soli sms è passato a 2.000 euro nell'arco di un anno. Poi, e concludo veramente, a me è capitato di suggerire ai miei attivisti, ai nostri attivisti, Cosentini, di prendere contatto con Capannoli. Voi probabilmente qua siete molto più avanti che noi perché in Calabria con i rifiuti c'è da fare i conti con la famiglia Vrenna di Crotone, ma quella è gente seria, quindi bisogna, bisogna andare cauti, quindi siamo con un ritardo epocale, però Capannoli è un centro anche importante della provincia di Lucca, 40.000 abitanti, io ho suggerito agli attivisti del movimento di eh, realizzare un evento in virtù del quale la cittadinanza di Cosenza è stata informata di come i rifiuti possano diventare una risorsa. Alla fine il sindaco di Capannoli, PD. Ma ha fatto i complimenti indirettamente perché era la prima volta che veniva contattato da una forza politica e a maggior ragione altra, perché non sono il PD, per indicare una buona pratica, a dimostrazione del fatto che superando l'intelaiatura ideologica che troppo spesso ingabbia noi italiani, si può e si deve anche accettare che gli altri possano far bene o addirittura meglio rispetto a noi. L'importante è far per la comunità e se si fa per la comunità, comunque si vince. Io sfido chiunque, con qualunque sigla partitica, si senta rappresentato a contestare, a demolire, a confutare. Questo principio, se la cosa pubblica è governata nell'interesse di tutti, si vince tutti e ciò che noi lamentiamo è che troppe volte la cosa pubblica è stata gestita pro domo sua e questo deve finire. Grazie.